Per i palnipiri bisogna fare un procedimento diverso rispetto ai pulli. Bisogna per prima bagnare le zampe tenendo l'animale per le ali. Il tempo di immersione delle zampe può essere 8-10 secondi. La temperatura è fondamentale che sia a 68 gradi circa, ora le zampe dovrebbero essere se, quando la pelle si toglie con facilità, si può girare l'animale, tenerlo per le zampe, in senso verticale si può iniziare ad alzare le piume dalla testa e il collo, a mano a mano che si alza con un rastrellino si procede a immergerlo sempre un po' di più si alza le piume e si immerge, per permettere di entrare l'acqua in maniera uniforme. Mentre si fa questa operazione, si può agitare l'animale dall'alto verso, dall verso il basso, in maniera che la piuma si alza con lo, con lo spostamento dell'animale e l'acqua penetra, penetra perfettamente. Si può aiutare con un rastellino per alzare le piume. La bagnatura dei palmipedi è fondamentale che venga fatta la più uniforme possibile in maniera che il rilascio delle piume venga omogeneo. Una volta bagnato il petto, si può procedere a girare l'animale e con il rastellino si alza le piume anche della schiena. In ultimo si procede a bagnare la coda. In quanto la coda è più grassa e quindi va bagnata alla fine un pochino meno del resto dell'animale. Poi per capire quando l'animale è pronto per la fiumatura si va a testare le piume delle ali se vengono rilasciate con facilità. In questo caso l'animale è pronto. Si va a posizionare l'animale al centro della macchina, si va a togliere le piume più lunghe, più grandi delle ali e della coda per non intasare la fase di spiumaggio. Poi l'animale deve girare 6-8 secondi, bisogna comunque guardare la fase di spiumatura, appena spiumata si può fermare la macchina. Prima di accendere la macchina, o, contemporaneamente, si apre l'acqua e si accende per 8-10 secondi. Può capitare che qualche piuma può rimanere sull'animale, ma non bisogna insistere con la macchina, si fa questa fase di ultima spiumatura a mano per evitare di rovinare l'animale, si va a togliere manualmente sotto le ali, qualche piccola piuma è normale, qualche residuo, Si fa fare un ultimi due giri per pulire l'animale dalle piume attaccate nella fase di spiumaggio. In questo caso l'animale è perfettamente spiumato. Prima di procedere con la nuova spiumatura è necessario Chiudere la macchina, far fare due giri per pulire la macchina, aprendo l'acqua. Ora la macchina è pronta per una nuova scopatizzata.